Bentornati nel mio canale. Allora, come potete vedere dall'etichetta, io oggi ho deciso di utilizzare questo filato dell'Alise, Alise Sal ABE. Allora, vi dico subito la composizione di questo filato. Questo filato è 80% acrilico, 10% poliestere, 5% pagliette e 5% lurex. È un gomitolo da 100 grammi ed è 410 metri va lavorato con l'uncinetto dal 2 al 4 allora io oggi ho scelto questo rosa che è un rosa molto eh, diciamo dalla camera sembra un rosa acceso invece è un rosa molto molto delicato quindi è un filato d'effetto perché contiene queste micro paillettes e quindi da un, un tocco di luce in più quindi penso che questo filato con questo con questa tonalità di rosa molto lo trovo molto femminile e con un punto in rilievo eh, viene fuori veramente un lavoro molto bello allora eh, questo filato lo potete trovare nella merceria di Giuseppe Coletti. Nel box informazioni sotto al video vi lascerò il link della pagina Facebook di Giuseppe Coletti e il numero di telefono, ok? Quindi adesso che vi ho presentato il mio filato e eh, possiamo iniziare con la nostra lavorazione del nostro progetto. Come qua allora provo a spiegare un pochino la lavorazione di questo progetto allora noi lavoreremo su un multiplo di 8 catenelle dobbiamo prendere la circonferenza dei nostri fianchi ok quindi in base ai nostri centimetri dobbiamo mm, calcolare il multiplo di 8 e arriviamo alla nostra misura ora io questo progetto questa volta non inizio con le catenelle ma inizio con le maglie alte quindi faccio una lavorazione senza le catenelle che poi nel video nel tutorial vi spiego come fare quindi facciamo le nostre maglie alte e chiudiamo a cerchio lavoriamo poi il punto non so se si chiama appunto canestro, io veramente ho visto uno schema. Ho visto che era molto facile, quindi ho, ho scelto di fare questo punto. Quindi lavoriamo dal basso verso l'alto, ci fermiamo poi qui sotto le ascelle e la parte del busto. Poi questa la mettiamo un attimo in pausa perché poi facciamo le maniche, le maniche le facciamo a parte che poi vanno cucite proprio qui sotto le ascelle cucite le maniche poi dobbiamo lavorare tutto a giro quindi dobbiamo prendere eh, la parte del busto le maniche che andiamo a cucire qui sotto le ascelle e poi lavoriamo sempre a giro fino ad arrivare ad un'altezza che poi man mano che lavorate lo provate insomma prima di arrivare alle spalle quindi io sono a metà spalla mi fermo Inizio a lavorare le maglie alte in costa davanti e in costa dietro in modo da ottenere un bordo abbastanza largo e lasciare scoperto un pochino le spalle. Quindi questa volta ho scelto di fare un modellino così anche perché eh, diciamo eh, fra qualche mese arriva la primavera e io mm, voglio già preparare qualcosa. Va bene, tutto qui. Il, il lavoro come dico sempre è, è più difficile a spiegare che a farlo perché poi è un, una lavorazione molto semplice il punto è facilissimo però eh, dà un bell'effetto. almeno a me piace questo punto tipo questi quadrettini oppure punto canestro canestro non so come si chiama comunque va bene quindi comunque per qualsiasi problema come vi dico sempre contattatemi in privato su facebook non scrivete eh, non scrivetemi sotto i commenti del video con quante catenelle devo iniziare eh, per una 46 quante catenelle devo fare perché io non vi posso rispondere quindi perché non conosco il vostro filato non conosco il vostro uncinetto non conosco neanche la vostra mano e soprattutto non conosco le vostre misure quindi io non posso dire con quante catenelle dovete iniziare dove prendere la circonferenza dei vostri fianchi prendete il metro girate il metro tutto intorno ai vostri fianchi prendete la vostra misura e poi fate tante maglie alte fino ad, ad arrivare alla vostra misura calcolando il multiplo di 8 catenelle va bene Faccio un campione eh, come inizio la mia lavorazione poi eh, del punto che andiamo a fare oggi. Quindi, io userò questo filato che ho in casa e, e lavoro con l'uncinetto. Del 4. Vabbè, voi comunque eh, lavorate con l'uncinetto che vi indica, diciamo, il vostro filato nell'etichetta che, che usate del vostro filato allora. 4 catenelle 1 2 3 4 catenelle filo sull'uncinetto vado nella prima catenella inserisco l'uncinetto prendo il filo così quindi adesso tre punti sull'uncinetto filo sull'uncinetto e esco da 1, poi Esco da 2 ed esco da 2 quindi le 3 catenelle iniziale sono la prima maglia alta. Noi abbiamo fatto 4 catenelle quindi abbiamo lavorato nella prima catenella delle 4. Quindi questa è la prima maglia alta e questa la seconda. Ora filo sull'uncinetto. Giriamo leggermente il lavoro e qui dove abbiamo le due costine qui se si riesce a vedere abbiamo le due costine inseriamo l'uncinetto prendiamo il filo tiriamo leggermente su ma poco poco prendo di nuovo il filo ed esco da uno filo sull'uncinetto esco da due filo sull'uncinetto ed esco da due ripetiamo allora filo sull'uncinetto giro leggermente il lavoro e qui dove si sono formate si è formata questa eh, diciamo questa catenella ecco questa prendiamo tutte e due le costine quindi filo sull'uncinetto esco tiro leggermente su adesso filo ancora sull'uncinetto ed esco da uno ancora esco da due ed esco da due ancora ecco non so se si riesce a vedere dalla, dalla dal video qui abbiamo due costine ecco quindi prendo l'uncinetto cioè scusate il filo tiro leggermente filo sull'uncinetto esco da uno esco da due ed esco da due quindi adesso vado avanti fino eh, diciamo ad arrivare alle maglie alte che mi servono allora per quanto riguarda le misure dobbiamo prendere la circonferenza dei fianchi prendendo la circonferenza dei fianchi quindi facciamo tante maglie alte fino ad arrivare alla misura alla nostra misura e iniziando la lavorazione così con le maglie alte il lavoro non risulta teso quando noi facciamo le catenelle e poi lavoriamo le maglie alte la base diciamo le catenelle risultano tese quindi tira invece così con questo metodo eh, iniziando direttamente con le maglie alte secondo me è molto molto meglio la lavorazione viene morbida ok allora vi ricordo che dobbiamo lavorare su un multiplo di 8 catenelle quindi fate 8 8 8 8 fino ad arrivare alla vostra misura prendendo la circonferenza dei vostri fianchi ok io nel mio lavoro ho messo ho iniziato con 128 maglie alte per la circonferenza che serve a me 128 maglie alte quindi andiamo avanti con con le maglie alte e poi eh, iniziamo la lavorazione io ho fatto 40 maglie alte adesso facciamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta e lavoriamo delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro quindi abbiamo fatto 3 catenelle che sono la prima maglia alta adesso facciamo una maglia alta in costa dietro quindi entro dal dietro al lavoro, inserisco l'uncinetto. Passo sulla maglia alta e rientro dietro, prendo il filo e faccio una maglia alta adesso, maglia alta in costa davanti. È la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel maglione spiga. Eh, Quindi eh, abbiamo fatto eh, come chiamarlo un bordo, un elastico. Quindi è la stessa lavorazione che abbiamo fatto le maglie alte in costa in costa davanti in costa dietro quindi sto facendo una maglia in costa davanti una maglia alta in costa dietro adesso maglia alta in costa davanti maglia alta in costa dietro scusate qua non ho chiuso allora in costa dietro maglia alta in costa davanti così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Così. Mi dispiace se non si vede benissimo. Comunque, dobbiamo lavorare in questa maniera. Io per fare il campione ho messo su 40 maglie alte. Adesso lavoro 3 catenelle che sono la prima maglia alta adesso lavoriamo delle maglie alte in costa davanti in costa dietro quindi io le chiamerò per comodità un dritto e un rovescio ok quindi facciamo un dritto una maglia alta in costa davanti e vado sotto la prima cioè la prima la maglia seguente vado sotto la maglia alta prendo il filo e lavoro una maglia alta Maglia alta in costa dietro, quindi rovescio, inserisco l'uncinetto dal dietro al lavoro, così passo sulla maglia alta e rientro dietro. Prendo il filo e faccio una maglia alta. Forse è meglio se prendo un uncinetto, mezza misura più grande. Ok, adesso maglia alta in costa davanti così adesso facciamo il rovescio maglia alta in costa dietro quindi inserisco l'uncinetto dietro al lavoro così dal, dal re, retro passo sulla maglia alta prendo il filo e faccio una maglia alta così dritto rovescio in questa maniera dritto rovescio e vado avanti così per tutto il giro alla fine del giro quindi ho fatto le mie maglie alte in costa davanti in costa dietro adesso vado a chiudo con una maglia alta nell'ultima maglia alta quindi l'ultima maglia alta sono 3 catenelle io vado nella terza catenella faccio una maglia alta così adesso chiudo il mio lavoro a cerchio e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella così con una maglia bassissima lavoro 3 catenelle sono la prima maglia alta adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano quindi qui abbiamo la maglia alta in costa dietro e lavoriamo una maglia alta in costa dietro maglia alta in costa davanti la maglia alta in costa davanti è molto facile da vedere anche perché è il rilievo quindi facciamo una maglia alta in costa davanti maglia alta in costa dietro maglia alta Costa davanti, quindi andiamo avanti così fino ad arrivare a 6 centimetri. Ovviamente, io non arrivo adesso a 6 centimetri. Qui finisco il giro e poi iniziamo la lavorazione. Finisco il giro, sto finendo il giro delle maglie alte in costa. E adesso chiudo qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Qui poi andiamo a cucire dove qui ho messo un marcapunti in modo da tenerlo così chiuso. Allora facciamo conto che io sono arrivata ai miei 6 centimetri. Ok, quindi adesso iniziamo la lavorazione del maglione e iniziamo con 3 catenelle che sono la prima maglia alta, come sempre andiamo nella maglia seguente lavoriamo una maglia alta maglia seguente maglia alta quindi facciamo il primo giro tutto a maglia alta così lavoriamo una maglia alta in ogni maglia alta per tutto il giro chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima così adesso dobbiamo fare delle maglie alte in costa davanti e in costa dietro quindi facciamo 4 maglie alte in costa davanti 4 maglie alte in costa dietro quindi faccio una maglia bassissima vado qui nella maglia alta vado sotto la maglia alta prendo il filo e faccio una maglia bassissima così 3 catenelle che sono la prima maglia alta quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti quindi abbiamo fatto 4 maglie alte in costa davanti adesso lavoriamo 4 maglie alte in costa dietro quindi entro dal dietro al lavoro passo sulla maglia alta rientro dietro prendo il filo e lavoro una maglia alta quindi ho fatto la prima la seconda la terza e la quarta così adesso lavoriamo quattro maglie alte in costa davanti una 2 3 4 e andiamo avanti e lavoriamo 4 maglie alte in costa dietro poi ancora 4 maglie alte in costa davanti quindi andiamo avanti così per tutto il giro giro quindi devo fare le la mia ultima maglia alta in costa dietro e chiudo qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima adesso faccio una maglia bassissima in costa davanti quindi prendo il filo scusate è scappato il filo e inizio con 3 catenelle adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano quindi facciamo quattro maglie alte in costa davanti sulle quattro maglie alte in costa davanti quattro maglie alte in costa dietro quindi facciamo abbiamo fatto le 3 catenelle che sono la prima maglia alta la seconda la terza e la quarta adesso 4 maglie alte in costa dietro 1 2 3 4 così andiamo avanti 2 e scusate 4 maglie alte in costa davanti 1 2 4 4 maglie alte in costa dietro quindi andiamo avanti così per tutto il giro del giro quindi faccio la mia ultima maglia alta in costa dietro e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima così e questo è il nostro il nostro punto adesso dobbiamo invertire i punti quindi qui abbiamo le maglie alte in costa davanti e qui le maglie alte in costa dietro quindi adesso dove abbiamo le maglie alte in costa davanti lavoriamo le maglie alte in costa dietro quindi faccio una catenella prendo il filo sull'uncinetto vado dietro al lavoro passo proprio qui nella prima maglia alta rientro dietro prendo il filo e faccio una maglia alta così quindi abbiamo già la prima maglia alta in costa dietro vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta in costa dietro vado nella maglia seguente ancora una maglia alta in costa dietro maglia seguente maglia alta in costa dietro qui abbiamo le maglie alte in costa dietro quindi lavoriamo 4 maglie alte in costa davanti 1 2 3 e 4 qui abbiamo 4 maglie alte in costa davanti quindi lavoriamo 4 maglie alte in costa dietro 1 2 3 e 4 e quindi adesso andiamo avanti per tutto il giro nel prossimo giro lavorate le maglie come si presentano quindi maglia alta in costa davanti sulla maglia alta in costa davanti maglia alta in costa dietro sulla maglia alta in costa dietro quindi dobbiamo fare ripetere sempre questi giri ok quindi adesso eh, fate questo giro poi lavorate le maglie ripeto come si presentano quindi dobbiamo fare due giri uguali nel terzo giro dobbiamo invertire i punti dove abbiamo la maglia alta in costa davanti dobbiamo lavorare la maglia alta in costa dietro per due giri quindi ogni due giri cambiamo dobbiamo invertire i nostri punti così fino ad arrivare quindi noi stiamo partendo dal basso e andiamo verso su quindi dobbiamo lavorare fino ad arrivare sotto le ascelle in pratica facciamo la stessa lavorazione del maglione d'oro, però abbiamo cambiato punto e per farvi vedere e diciamo che possiamo fare questa eh, come dire questa tecnica di lavorazione eh, fare prima diciamo la parte sotto del maglione, il busto poi facciamo le maniche a parte che poi dobbiamo, dobbiamo unire diciamo possiamo fare questa lavorazione con qualsiasi punto noi vogliamo ok quindi ripeto andiamo avanti adesso fino ad arrivare sotto le ascelle e poi andiamo avanti insieme quindi man mano che eh, che lavorate lo provate quando siete sicure che siete arrivate alla vostra all'altezza che desiderate poi eh, vi fermate poi andiamo avanti e iniz iniziamo a fare la manica qua allora io sono andata avanti con la mia maglia mi sono fermata sotto le ascelle quindi sono andata avanti per 41 centimetri contando anche l'elastico ho già diviso il mio lavoro allora io in tutto ho 30 motivi ho già diviso il mio lavoro e ho fatto 13 motivi davanti 13 motivi dietro e 2 qui dove ho messo i marcapunti perché qui dobbiamo eh, dobbiamo unire la manica va bene ora io vi faccio vedere che ho già fatto una manica eccola allora ho iniziato con 40 maglie alte con l'uncinetto del numero 3 e ho lavorato per 6 centimetri dopodiché con l'uncinetto del 3 e mezzo ho lavorato quattro motivi dopo oh, sono andata avanti ho fatto ancora quattro motivi con l'uncinetto del numero 4 e poi ho finito la mia manica ho lavorato eh, tutto diciamo tutta questa parte con l'uncinetto del quattro e mezzo ok ora io ho iniziato l'altra manica e ovviamente non vi faccio vedere come iniziare di nuovo il punto perché eh, insomma l'ho spiegato all'inizio del lavoro nella maglia e quindi è la stessa lavorazione quindi dobbiamo fare dobbiamo iniziare con 4 maglie alte in costa davanti 4 maglie alte in costa dietro ok quindi dobbiamo fare la stessa lavorazione vi ripeto ancora eh, il bordo le maglie alte in costa davanti in costa dietro ho lavorato per 6 centimetri con l'uncinetto del 3 dopodiché con l'uncinetto del 3 e mezzo ho lavorato 4 motivi Ancora con, uh, con l'uncinetto del numero 4, ho lavorato ancora 4 motivi e poi sono andata avanti fino alla fine con l'uncinetto del 4, e mezzo. Quindi fate la stessa cosa e poi ci ritroviamo quando dobbiamo unire le maniche qui dove ho i marcapunti. Quindi contate i vostri motivi, piegate bene il vostro lavoro, eh, sovrapponete. Eh, Motivi uno sull'altro e, e poi mettete dei marcapunti. Quindi lasciate due motivi: 1 e 2 Se i motivi sono dispari, è un motivo in più lasciatelo sul davanti. Quindi vi segnate qual è il davanti e il dietro. Se i motivi sono dispari quindi quando si hanno i motivi dispari. Un motivo in più va sempre messo sul davanti e non sul dietro perché sul davanti abbiamo il seno quindi se c'è un motivo in più eh, va bene perché eh, la lavorazione risulta più morbida per quanto riguarda per il seno ecco va bene quindi andiamo avanti facciamo le maniche e poi ci ritroviamo Però io ho fatto le mie maniche e come lunghezza sono arrivata a 42 centimetri quindi le mie maniche sono 42. Vi ricordo ancora come ho lavorato le maniche: quindi ho iniziato con 40 maglie alte con l'uncinetto del numero 3 e ho lavorato per 6 centimetri. Poi ho fatto 4 motivi con l'uncinetto del 3 e mezzo. In realtà, eh, diciamo i motivi sono 8 perché ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, però per facilitare io li conto in questa maniera le maglie alte eh, in costa dietro che si vedono di più quindi ho fatto 1 2 3 4 con l'uncinetto del 3 e mezzo poi ancora quattro motivi 1 2 3 4 con l'uncinetto del 4 e poi ho finito la mia manica con l'uncinetto del 4 e mezzo ok quindi prendete la misura man mano che lavorate la provate dovete arrivare a sotto le ascelle quindi questa manica arriva sotto le ascelle non sulla spalla ora per dividere il lavoro io in tutto ho 30 motivi quindi ho fatto ho diviso il mio lavoro io ho lasciato 12 motivi davanti 12 motivi dietro 3 qui per attaccare la manica all'inizio avevo detto che lasciavo due motivi invece poi mi sono resa conto che due motivi sono pochi e quindi ho deciso di lasciare tre motivi quindi tre da questa parte e tre dall'altra ora per attaccare la manica qui noi abbiamo le maglie alte in costa dietro quindi dobbiamo fare in modo di far combaciare bene i nostri punti. se qui abbiamo le maglie alte in costa dietro la manica dobbiamo attaccare la manica dove abbiamo le maglie alte in costa davanti quindi facciamo continuare il lavoro e metto così allora prendo qualche filo per farvi vedere e faccio 123 e quindi vado chiudo questo pezzo allora chiudo questi tre motivi ora per chiudere i motivi andiamo a cucire questo pezzo quindi con ago e filo non cucio con l'uncinetto ma con l'ago e il filo e la stessa cosa faccio da questa parte quindi prendo la mia manica qui ho le maglie alte in costa davanti quindi se devo devo unire le mie maniche dove ho le maglie alte in costa davanti io vado a mettere le maglie alte in costa dietro qui così allora prendo qui un marco punti così poi 2 e 3, così ok e quindi adesso Dovete cucire questa parte quando questa parte è cuscita, poi possiamo andare avanti con la lavorazione. Allora, cucite tutte e due le maniche, e poi ci ritroviamo. Scusate, io ogni volta meglio con questa videocamera. Allora, ho cucito le maniche, ok? Ho cucito tre motivi, sia da una parte che dall'altra. Ora, io non vi faccio vedere come. Eh, vado a cucire le maniche anche perché io non sono bravissima a cucire, quindi è inutile che vi faccio vedere qualcosa che non so fare bene. Ok, quindi uscite qui le maniche. Adesso iniziamo la lavorazione. Allora, qui abbiamo le maglie alte in costa davanti, avvicino un po' così, abbiamo le maglie alte in costa davanti. Quindi io inizio da qui la lavorazione, prendo il filo. lascio il filo un pochino lungo così poi lo vado a nascondere faccio 3 catenelle vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta quindi le 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta quindi ho fatto 4 maglie alte in costa dietro adesso vado qui dove ho la manica quindi qui abbiamo 4 maglie alte in costa dietro lavoro 4 maglie alte in costa davanti 1 2 3 4 4 maglie alte in costa dietro 1 2 3 e 4 quindi adesso dobbiamo lavorare normalmente, quindi lavoriamo i nostri motivi, ogni due giri e invertiamo i punti come abbiamo fatto fino adesso, solo che adesso lavoriamo eh, insieme alla maglia, lavoriamo anche le maniche 3 e 4. Quindi qui ho le maglie alte in costa davanti, devo lavorare 1, 2, 3, 4, 4 maglie alte. Voglio arrivare qui per farvi vedere come andiamo avanti. 2, 3, 4 prendo un pochino di filo 1 2 3 e 4 Qui ho finito. Adesso qui abbiamo quattro maglie alte costo davanti, quindi lavoriamo. Allora, scusate un attimo. Ok, ecco, è questo. Adesso dobbiamo continuare tutto il giro quindi adesso lavoriamo tutta la parte dietro della, della maglia poi arriviamo qui dove abbiamo la manica e lavoriamo tutto intorno alla manica e poi arriviamo fino alla fine del giro ok quindi lavoriamo tutto il giro arrivata alla fine del giro quindi vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima ok adesso ricominciamo a lavorare quindi facciamo una maglia bassa e una maglia bassissima in costa dietro io inizio in questa maniera faccio una maglia bassissima così in costa dietro 3 catenelle e poi lavoro ancora 3 maglie alte Uno. ok Vado avanti a lavorare adesso. Qui sto lavorando la manica, quindi lavoro sempre intorno alla manica, intorno alla manica e intorno al maglione così. allora adesso la lavorazione è molto facile quindi bisogna solo andare avanti fino ad arrivare alle spalle adesso io vado avanti mh, non so quanti giri farò o quanti motivi dovrò fare per arrivare alla mia spalla quindi man mano che io lavoro lo provo poi quando arrivo eh, diciamo all'altezza della mia spalla ci ritroviamo vi dico quanti motivi ho fatto io per arrivare alla mia spalla e poi facciamo un collo ok quindi continuate a lavorare sempre a giro sempre a giro fino ad arrivare alle vostre spalle eccomi qua io ho fatto i miei giri e ho fatto sei giri dall'attaccatura della manica fino qui alla mia spalla quindi questa è una misura piccola Okay, quindi sono arrivata alla mia spalla. Adesso voglio fare un bordo e la scollatura qui resterà, in pratica resterà eh, quasi in questa maniera perché voglio fare un bordo in modo che poi le spalle restano un po' scoperte, ok? Quindi continuo a lavorare con l'uncinetto del numero 4. E lavoro faccio la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui all'inizio abbiamo fatto una maglia alta in costa davanti una maglia alta in costa dietro quindi faccio questa lavorazione adesso però io non so quanti quanti giri farò quanti centimetri quindi eh, lavoro un po eh, poi provo la maglia <coughs> scusate e quando diciamo quando arrivo ad un'altezza che mi piace poi vi faccio vedere vi dico quanti giri o quanti centimetri ho fatto io va bene? allora facciamo così quindi qui io ho finito i miei motivi, quindi ho fatto due giri a maglia alta in costa davanti due giri a maglia alta in costa dietro. Quindi vado nella prima maglia alta, faccio una maglia bassissima in costa davanti, 3 catenelle, avvicino un pochino. Quindi una maglia alta in costa davanti, vado nella maglia seguente, maglia alta in costa dietro, maglia seguente, maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa dietro e continuo così continuo così per tutto il giro e poi ricomincio e lavoro le maglie come si presentano quindi poi vado avanti per un po di centimetri e poi ci ritroviamo ok lavoro finito allora io ho lavorato all'incirca come ho lavorato qui il bordo del maglione quindi 6 centimetri alla fine ho fatto un giro tutto a maglia bassa diminuendo una maglia ogni 10 maglie basse perché per dare un po di sostegno ecco quindi il lavoro adesso è terminato quindi non ci resta che nascondere tutti i fili il maglione pronto per essere indossato spero che anche questo progetto è stato di vostro gradimento che desiderate anche voi realizzarlo e fatemi sapere nei commenti se vi piace e anche se non vi piace va bene io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial un bacio a tutti ciao